Ciao ragazzi, oggi voglio smontare insieme a voi il mio T300 perché ho sentito che ha un pelino di mancanza di forza nel force feedback e quindi voglio andare a vedere che magari il tendicinghia non abbia ceduto un pochettino quindi andiamo a vedere subito di smontarlo è ovvio che vi sconsiglio di farlo se non volete prendere rischi e perdere la garanzia io lo faccio a mio rischio e pericolo quindi ragazzi, non mi ritengo responsabile se lo fate e fate danni Andiamo subito a smontarlo. E voglio farlo con voi per la prima volta. Quindi la prima cosa che si fa ovviamente è smontare la ruota. è una cosa che è molto molto semplice. Una cosa più semplice da fare. Eccola qua smontata. Rapido rapido. E poi bisogna andare a togliere prima le quattro viti qui davanti. Okay. Eccola qua, vediamo. Mozzo qua. Quindi adesso, se non sbaglio, si gira il volante: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, 5 viti sono queste esterne. Sono della base, quindi praticamente sono queste qui esterne che bisogna andare a smontare. E quindi lo facciamo subito. Ci sono queste tre viti credo che bisogna allentare. Poi qui. Eccolo qua, mi sto andando. Quindi qua. E qui perché non vieni... un po' duro ce la dovremmo fare Bene ragazzi, allora sono riuscito a smontarlo, alla fine ho dovuto inserire praticamente il giravite per spingere su questo fermo, non so se si riesce a vedere, e per poterlo sganciare. Quindi questo è come si presenta il T300 all'interno, diciamo è molto semplice, eh, con una ventola di raffreddamento che è veramente molto piccola, quindi penso che qua si potrebbe fare qualcosa per migliorarlo. Eh, e adesso ci dobbiamo occupare della ventola per, della cinghia perché questa cinghia come vedete qui abbiamo il tendicinghia che no, dove praticamente c'è questa vite qui e questo è il tendicinghia io l'ho già allentato più si spinge per il basso più va a premere sulla cinghia e quindi di conseguenza dovrebbe dare un pelino di più di tensione però ovviamente ragazzi non è che si fanno miracoli, io spingo al massimo che posso, vedo la tensione della cinghia e poi vengo a, a riavvitare. Ora tecnicamente è al massimo, cioè, non so se si riesce a vedere, questo è il tendicinghia, vediamo qui, e la cinghia ha riacquistato un pelino di tensione un pelino di resistenza ci deve essere perché altrimenti non è che faccia tanto bene e a mano si sente che già ha ripreso un pochettino di quella che è la sua forza adesso ci sarebbero altre cose da fare sicuramente a parte un pelino di pulizia perché se mi metto a guardare con la lampada vedo che c'è tanta polvere tanta, anzi non tanto per quanto il volante ha comunque la sua età Comunque è molto semplice, diciamo, il, il sistema. Allora, Proviamo a fare un po' di pulizia, va. Dai, gli do un'altra botta. Manutenzione e il fatto di stringere il tendice India un pochettino per avere un pelino più di presa su, sul volante fatto adesso io non voglio andare a toccare altro qui si potrebbe assolutamente cambiare la ventola ragazzi questa qui perché è abbastanza rumorosa e comunque ehm, il rapporto del flusso di aria non è così importante però devo dire che il mio t300 fino adesso non ha avuto grossi problemi di, di diciamo di riscaldamento e quindi di conseguenza vuol dire che trasmaster comunque l'ha studiato bene anche se comunque si possono fare delle piccole modifiche per rimontare tecnicamente basta fare di tutto al contrario il tac qui mi piace anche questo quindi io rifisserei il tutto Voilà. bene ragazzi allora abbiamo fatto, abbiamo smontato ci ho messo un pochettino perché c'era una linguetta che non voleva assolutamente mollare ehm, non c'è nulla di particolare in questo T300 forse sarebbe bene fare una modifica alla ventola per dare maggior flusso di aria per raffreddare tutto il complesso del, del servo base ehm, il tendicing ha la tendenza con gli anni probabilmente con... a mollare un pochettino quindi una, una strettina alla vite e abbassare appunto il tennicing, eh, sarebbe interessante farlo. Ovviamente vi sconsiglio di farlo se non avete manualità e se non volete per, prendere i rischi di perdere la, la garanzia. Non rispondo assolutamente di eh, nessun danno eventuale, io eh, soltanto diciamo, una mia curiosità personale che ho voluto condividere con voi. Quindi ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto, pollice in su, lasciatemi un commento qui sotto, ditemi cosa ne pensate, magari parlate delle vostre esperienze, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, tanto è gratuito, non esitate ad attivare la campanellina per essere notificati ogni volta pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, ciao!